Così va bene, ecco, vicino, vicino, mia, vicino, mia, vicino. siamo in video. Sì, oh, siamo no. in video. Scusate. Feliz no, no, no, no, no, no, Nuovo. No, che ora sono? Che ora sono? non credo che è mezzanotte. È eh, mezzanotte. È mezzanotte. È mezzanotte. È il nostro la anno la nuovo a tutto il mondo il e di Francesco Callori Cristiano Lotto, Stefania Madeu, Giorgia Callori e tutto il mondo, il luna cambiano e <ride> il <el> sol, <ride> tenemos todo para che sia un 2015 fantastico maravilloso lo Nos queremos tutto il mondo, ciao Va. ciao a tutti quanti, ciao uh. dove sta? San yeah Angel. eh ci Corvo! Dici? Che cosa ci dici? Per fine anno? È il mio primo anno a Felipe. Ragazzi, tutto una sorpresa! Fantastico. Tutto uno spettacolo fantastico!